Quali sono le tre cose cui prestare attenzione quando si decide di fare il passo della vita, quando si è arrivato al momento in cui non ce la si fa più e ci si vuole trasferire finalmente all'estero al di là del confine italiano? Ci sono tre cose dalle quali non puoi assolutamente prescindere nelle tue considerazioni. Quali sono? Te le dico tra un secondo. E veniamo a noi, quali sono queste tre cose? In realtà si, parla, si, si tratta di tre macro cose, o meglio di tre aspetti della tua vita dei quali non puoi assolutamente prescindere e che sono, te lo dico subito senza farti perdere tempo, il tuo presente, il tuo passato e il tuo futuro. Evidentemente si tratta di tre macro considerazioni che comprendono una serie di elementi che però evidentemente vanno eh, approfonditamente valutati prima di un trasferimento di residenza fiscale. ok? Ti spiego per quale motivo e iniziamo evidentemente dal tuo passato che cos'è il tuo passato? che cosa vuol dire valutare il tuo passato? vuol dire valutare quello che è successo quello che è accaduto nei tuoi anni in cui hai fatto impresa nei quali eri una presenza visibile agli occhi del, del fisco magari avevi una ditta individuale una partita IVA come ditta individuale eri socio di una SRL eccetera eccetera lo sei ancora al momento in cui hai deciso di trasferire la residenza ora, il, la maniera in cui hai gestito il tuo rapporto con la finanziaria barra fisco in, in italia eh, potrebbe eh, come dire essere una, una un rapporto lineare insomma fatto tendenzialmente di amore o di comprensione reciproca, ma potrebbe a, a molto più probabilmente essere un rapporto tormentato, perché insomma, eh, sappiamo quali sono le problematiche per avere, avere, di, di avere a che fare su base praticamente quotidiana con, con il fisco. Sappiamo che il tax free day ormai è praticamente a settembre, il giorno in cui ci liberiamo dal pagamento delle imposte. Sappiamo che l'Italia ha uno dei primati negativi per la gestione della burocrazia in termini di you <laughs> Tempo da dedicare agli adempimenti nel corso dell'anno e quindi è inevitabile che in mezzo a questo casino allucinante qualcosa vada storto o il fisco, o al fisco non vada bene, una virgola fuori posto piuttosto che eh, un flag sbagliato sulla, sulla dichiarazione di redditi E quindi questa è una cosa che chiaramente coinvolge te e il tuo commercialista. Ora, negli anni, nei periodi di, di, di, di imposta ancora aperti, bisognerebbe tendenzialmente capire se c'è qualcosa che non va, fare un estratto cartella o e tendenzialmente chiara valutare anche tutte quelle che non te lo auguro sono le cartelle già aperte che già ti sono state recapitate da, dall'ex equitaria quindi se ci sono debiti con il fisco questi debiti vanno gestiti così come se ci sono debiti con i creditori con i privati sono debiti che vanno gestiti cioè il tuo passato ti segue, o meglio, come dice quella frase famosa, tu puoi chiudere con il tuo passato, ma il tuo passato non chiuderà mai con te. Quindi fai molta attenzione perché la domanda che più spesso mi fanno su questo argomento dice Luca io me ne vado, che mi importa? Il debito ti segue sia se un debito verso l'erario sia se un debito verso privati con questo non voglio farti salire l'ansia ma voglio farti comprendere che però non scompare tramite bacchetta magica poi um, chiaramente ci sono delle scelte personali imprenditoriali da fare sull'argomento però il punto di base è che a seconda della giurisdizione nella quale trasferisci la residenza fiscale potrebbe esserci una maggiore o una minore facilità semplicità da parte dell'agenzia delle entrate italiane di venirti a ripescare perché tendenzialmente esistono cose come la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e finanziarie dei vari paesi che sono più o meno agevoli, ad esempio, sicuramente sono più agevoli all'interno dell'Unione Europea, lo sono un po' meno al di fuori, ma comunque ci sono delle direttive e ehm, dei trattati di eh, collaborazione, per cui tendenzialmente nel mondo ideale del fisco, evidentemente non del nostro, l'Agenzia delle Entrate chiama, italiana chiama l'Agenzia delle Entrate del paese di destinazione. E gli dice guarda, cioè questo, questo soggetto ha questo ammontare di debito nei miei confronti eh, che tu sappia o okay, che io già so, lui ha, ha comprato case piuttosto che autovetture, eccetera, eccetera, quelle che sono le azioni esecutive che possono fare coatte in Italia, le possono fare anche all'estero, ok? Poi dipende dal debito, dalla tipologia di contribuente, eccetera, di situazione, eccetera, eccetera, se c'è un'inchiesa, se c'è la magistratura, eccetera, eccetera. Però il debito non si estingue, non ti, ehm, ma ti segue, soprattutto... Nella misura in cui ti iscrivi all'aire, che è una cosa che io ti consiglio in ogni caso di fare, eh, il tuo nuovo indirizzo è comunicato all'agenzia delle entrate, che quindi sa do dove notificarti le cartelle. Questo per quanto riguarda i debiti verso l'erario, ma in realtà la problematica si pone anche per i debiti verso privati. Quindi, se avevi, per esempio, mh, capita di ricorrere a strumenti fiduciari per schermare per motivi di privacy, um, ma i creditori ormai sono sempre più agguerriti, giusti. Giustamente gli strumenti a loro disposizione per rinvenire poi l'effettiva allocazione e titolarità del, del, debito ormai, del debito credito ormai sono piuttosto avanzati, quindi è veramente difficile eh, nascondersi, cosa che tra l'altro di nuovo io sconsiglio. In ogni caso il tuo credito, il tuo debito nei confronti del creditore privato, anche questo può seguirti. Esistono strumenti, anche in questo caso la giurisprudenza... I legislatori si stanno evolvendo si stesse questo preventivo anche a livello europeo non più soltanto italiano eccetera eccetera quindi anche in questo caso potreste avere problemi quindi facciamo attenzione nella gestione dei debiti questo vuol dire avere cura del proprio passato e poi a, a seconda degli scenari si prende una decisione si prova un saldo stralcio con le banche una reazione del debito eccetera eccetera questo chiaramente dipende dalla tipologia di debito però il debito non se ne va perché noi ce ne andiamo dall'altra parte Sicché è semplicite. Numero 2. Facciamo attenzione al nostro presente. Che cos'è il nostro presente? Il nostro presente evidentemente, è evidentemente la parte più delicata e tutto quello che abbiamo in essere nel momento in cui ce ne andiamo all'interno del territorio dello Stato italiano. Tutti quelli che io definisco i collegamenti con il territorio dello Stato sono, come dire, rientrano in tutti quelli che io ehm, con i miei clienti utilizzo un questionario che, che appunto va a fare un check-up completo eh, del, della situazione attuale del, del cliente, perché devo sapere tutto quello che ha. Uh, vita, uh, morte e miracoli e devo sapere che cosa ha fatto in passato ma uh, soprattutto che cosa ha al momento in cui se ne va case, macchine, autovetture, strumenti finanziari investe in borsa, se, la, se, se investe in titoli quotati, se investe in, um, in ETF se ha proprietà immobiliari all'estero se ha quote societarie in giro per il mondo se ha cariche di amministrazione o collegi sindacali in Italia oppure in giro per il mondo se è sposato, se ha figli eccetera eccetera quindi io devo sapere tutto nel, del cliente perché evidentemente sono ciascuno di questi singoli elementi ha um, delle conseguenze, delle propaggini che vanno gestite. Non tutto, evidentemente, può essere chiuso così o staccato: non è che si può staccare la spina da un momento all'altro, soprattutto se il sostentamento economico, soprattutto se c'è una moglie, per esempio, che desidera rimanere in Italia piuttosto che dei figli che studiano in Italia ancora, o se c'è un sostentamento economico, economico legato a uno in particolare di questi collegamenti. Evidentemente, non si può staccare la spina perché il, il cliente, barra contribuente, diciamo in generale, ha. Necessità di vivere con questa fonte di, di uh, economica con questa fonte di, di, di denaro e quindi uh, la cosa va gestita quindi devo chiudere tutto e andare via non è la scelta più intelligente è possibile gestire con calma con intelligenza nell'ottica di una pianificazione che non per capire per caso si chiama appunto pianificazione. Ma devo fare attenzione perché ciascun elemento ha una uh, modalità di gestione diversa. Quindi un l'affitto di una casa lo posso gestire in, in una maniera, il, la. la, la, la la titolarità, la proprietà di una casa va gestita in, in determinata maniera, così come tutte le imposte comunali che sono ad esse collegate, quindi l'Imu, la Tasi, la Tari, eccetera, eccetera. i conti correnti vanno gestiti in una determinata maniera, se ho investito in ETF potrei ottenere una disapplicazione della ritenuta del 26% una volta che mi sono trasferito all'estero, se ho investito in titoli quotati su molti titoli SPA questa cosa non è possibile, ci sarà una ritenuta del 26% sul dividendo in uscita, la posso gestire, la posso ridurre, a a volte sì a volte no come devo intervenire o dei conti titoli li devo trasferire il trasferimento rappresenta realizzo vedete ci sono tutta una serie di eh, perdonami da sorridere ma perché penso a tutti i casini che ho sulla scrivania quindi rappresentano tutti questi singoli elementi eh, rappresentano delle complessità che vanno gestite e vanno gestite con intelligenza perché ciascuna di esse potrebbe riattribuirmi in italia o meglio potrebbe rappresentare un pretesto in caso di accertamento per l'amministrazione finanziaria di, uh, come dire, di contestare il mio trasferimento di residenza come effettivo e riqualificarmelo come fittizio A maggior ragione se mi sono trasferito in un paese blacklist Dubai, Svizzera, Malesia, eccetera eccetera Quindi facciamo molta attenzione al nostro presente Nel momento in cui abbiamo uh, deciso di uh, staccare la spina con lo Stato italiano Punto numero 3, chiudiamo il video sul tuo futuro Che cosa si intende per tuo futuro? Il futuro si intende che cosa andrei a fare che cosa ha in mente come ha intenzione di vivere sopravvivere um, e soprattutto dove ha intenzione di farlo perché le conseguenze prima di tutto perché questo comporta una scelta sulla giurisdizione all'interno della quale decideremo di trasportare il nostro centro degli interessi vitali quindi interessi economici sociali e patrimoniali perché evidentemente a seconda di quello che voglio fare o a seconda del tipo di business che voglio intraprendere o non voglio lavorare a seconda del tipo di qualità di vita che, ehm, che ho deciso di sposare, esistono delle giurisdizioni che fanno più o meno al caso nostro, quindi anche questa è una valutazione che va fatta al di là del driver fiscale che pur evidentemente è uno dei primi da considerare, ma come dico sempre io e i miei clienti non è l'ultimo. E soprattutto dobbiamo capire la tipologia di business che svolgerai: dove è il tuo mercato di riferimento, a chi vendi i tuoi servizi, a chi vendi i tuoi prodotti, te ne vai ma il tuo mercato rimane interamente quello italiano, la cosa va gestita, ti eh, ne vai ma la tua fonte di reddito ai clienti che ne sono in croazia in brasile in india eccetera eccetera sono tre paesi che non sto citando a caso sono tre paesi dove per esempio sulle consulenze tecniche e nella definizione di consulenza tecnica ci rientra praticamente qualsiasi cosa esistono delle ritenute alla fonte anche da parte di privati nel momento in cui ti pagano la, la tua fee per esempio quindi bisogna fare attenzione a dove è il tuo mercato di riferimento perché potresti trovarti per esempio a applicare delle ritenute è una cosa che avviene anche in italia senza Articolo 25 del DPR 673, per esempio, le prestazioni di servizi di lavoro autonomo anche svolte per il, sotto forma di impresa dall'estero in Italia, se svolte sul territorio de, de, de, della, della penisola italiana, possono essere soggetti a ritenuta fino al 30% ed è una cosa che chiaramente si può risolvere ma va gestita eccetera eccetera quindi vedete come cambiano le dinamiche le pianificazioni le strategie da porre in essere a seconda della tipologia di attività che ho deciso di andare a svolgere ho problematiche di stabile organizzazione perché magari ho bisogno sono un agente sposto i miei mandanti perché i miei mandati all'estero perché ho mandanti anche esteri ho fatturato anche estero però ho ancora degli agenti italiani persone che lavorano per me allora devo capire se quello è un agente dipendente o un agente indipendente perché se fosse qualificabile come un agente dipendente da me sotto un profilo tributario avrei anche un problema di stabile organizzazione quindi rischio di andare via ma poi in realtà mi trovo lo stesso problema cioè devo tassare quello che guadagno in Italia in Italia eccetera eccetera quindi questo vuol dire fare attenzione al proprio futuro vuol dire pianificare attentamente dai per i prossimi perlomeno 3-5 anni quello che ho intenzione di fare poi è chiaro che le cose cambiano mutano e bisogna cercare di rimanere elastici evidentemente io non posso pretendere che un cliente mi dica nei prossimi 5 anni Luca voglio fare queste 10 attività evidentemente per chi fa impresa si sa è il mercato è in divenire quindi bisogna anche un attimino seguirlo e capire dove ci sono le opportunità a meno che non hai un business stabile che lo stesso da 12 generazioni ma evidentemente è una cosa sempre meno uh, frequente più rara nell'epoca della digitalizzazione e spinta insomma nella, nella piena liquidità uh, dei, dei mercati ok quindi mi raccomando uh, tre cose che uh, se ti servono come linee guida uh, per orientarti all'interno di un trasferimento di residenza fiscale da fare evidentemente sempre con un professionista noi ci rivediamo nel prossimo video